Alfa Quando io arrivo e porto la mia valigia, quella è il mio bagaglio, è una parte di me Perché l'ho fatta io, l'ho costruita io, l'ho pensata io E quindi ogni gesto è una specie di mantra rituale che faccio nei miei confronti per aprirmi al mondo. Io voglio far vedere quella bolla che a un certo punto ricolora la realtà dell'osservatore. Io vado in giro con l'orologio che non funziona perché è proprio quello cioè per dare più tempo alla bolla non devi avere il tempo non devi pensare al tempo è una sospensione la bolla di sapone è la sospensione che ci lega tutti